Buongiorno a tutti, allora in questo frammento di video eh, proveremo a dare un'occhiata, diciamo così a valle dell'introduzione al del corso, eh, a qualche caratteristica eh, interessante del, dell'ecosistema del, del linguaggio Python eh, che abbiamo scelto eh, durante il corso, di cui diciamo così inizieremo a vedere i primi passaggi durante l'anno. Mm. Eh, L'ho chiamato questa, questa parte, una visione generale no, dell'ecosistema Python, eh, che ci farà capire, al di là di quello che impareremo, diciamo così, specificatamente sul linguaggio, ehm, che cosa ci sta intorno, quali possono essere i passi successivi. No? Eh, il linguaggio Python è stato eh, inventato no, da questo signore Guido Van Rossum eh, negli anni 90, ehm, di fatto come, come spesso succede, perché le soluzioni che esistevano al momento no, non gli soddisfacevano, non gli piacevano e quindi, diciamo così, ha provato a inventare un linguaggio che fosse semplice, pulito, regolare, facile da imparare, facile da insegnare, facile da estendere e, e, e, e che permettesse già fin dalla prima installazione di eh, avere una buona eh, insieme di funzionalità. No? Questo approccio che qua viene chiamato approccio delle batterie incluse, no? vedremo che Python ha già al proprio interno molte delle capacità molte delle funzioni che altri linguaggi invece eh, possono, a, a, a, possono avere solamente no, aggiungendo delle librerie aggiuntive, mentre invece dentro Python te, tendenzialmente no, le cose fondamentali sono, sono già comprese. E soprattutto anche dal punto di vista della installazione non è eh, complicato come potrebbero essere altri linguaggi, quindi è importante, era è stato importante per VanRossum, messo lo è, diciamo così, per Python, essere semplice da installare, semplice da utilizzare, quindi non creare, diciamo così, complicazioni no? nell'utilizzo o nell'apprendimento. Nell e come conseguenza di questo, diciamo così, il linguaggio si è diffuso molto, eh, oltre al fatto che ovviamente è, è, è gratuito e questo sicuramente eh, aiuta, e si è diffuso molto e quindi anche la documentazione, poi in seguito eh, è risulta essere molto abbondante quindi per qualunque diciamo esigenza di documentazione, informazione, siamo sicuri di trovare moltissime risorse dai libri dei siti eccetera eccetera. Stiamo comunque parlando di qualche cosa, no, anni 90, quindi sono un linguaggio che ha una storia che è nata comunque diciamo, 30 anni fa eh, e comunque eh, cresce ancora oggi e ancora oggi tende a essere uno dei linguaggi più utilizzati, vi mostro solo così eh, rapidamente due statistiche eh, aggiornate, questa aggiornata d'agosto 2022, eh, che fa vedere che eh, non si legge molto, però Python è il primo linguaggio in termini di diffusione secondo questa statistica, dopodiché seguono il C, C eh, ⁇ che ovviamente sono linguaggi che sono molto più utilizzati a livello di programmazione di sistema, poi C Sharp, Java. SQL, JavaScript e altri linguaggi, diciamo così, più, eh, più, più di nicchia che seguono con delle percentuali che sono meno della metà, diciamo così, di, di, rispetto ai, ehm, ai linguaggi principali. Ehm, questa è una delle tante statistiche, qui ci sono alcuni link per i più curiosi o gli insaziabili che fanno vedere, eh, diciamo così, altre statistiche, eh, basate che ovviamente non coincidono come numeri perché sono basate su, su assunzioni diverse su diciamo così, valutazioni diverse eh, alcune più sulla diffusione del linguaggio altre sulla disponibilità di, di, pro di progetti open source eccetera eccetera ma alla fine vediamo che Python continua a essere al primo posto e il C al secondo posto anche in questo secondo indice Tiobe seguito da Java, le varianti del C JavaScript stranamente compare ancora un residuo Diciamo così, eh, visual basic che, che, ehm, che tutto sommato è molto meno usato e altri linguaggi a scendere, eh, così come anche quest'altro eh, grafico, eh, di nuovo purtroppo chi fa questi grafici non pensa mai alla dimensione dell'etichetta primo posto c'è javascript in questo caso eh, perché è più molto pensato ai progetti tipo web e dopodiché il secondo e terzo posto se la giocano vedete che si scambiano un pochino il linguaggio python e il linguaggio java ecco tutto questo ovviamente non perché noi scegliamo il linguaggio sulla base di quello che è più diffuso più statisticamente più popolare eh, ma chiaramente perché eh, ci aiuta eh, diciamo così, a imparare un linguaggio che poi potrà essere utilizzato avrà un seguito, non è un linguaggio di nicchia una tecnologia di nicchia che poi nessuno usa e quindi lo impariamo e lo buttiamo via eh, abbiamo già visto nella eh, documentazione che vi abbiamo messo a disposizione sulle istruzioni di installazione come l'interprete del linguaggio Python si possa scaricare direttamente da questo sito python.org dove c'è eh, sicuramente eh, la pagina di scaricamento ma anche tutta la documentazione principale no, del linguaggio stesso, delle funzioni di libreria eccetera eccetera. Noi dovremmo imparare eh, durante diciamo, il corso ma anche durante la nostra vita effettivamente a leggere, no? a trovare le informazioni nella documentazione ufficiale. È chiaro che nelle slide, nei libri, ci sono delle versioni semplificate, no? delle spiegazioni, delle introduzioni, ma poi la vera verità cioè, di come funziona una certa cosa la trovi nella documentazione e quindi giustamente no? eh, dobbiamo imparare a andare a leggere alla fonte. Quando parlavo di parlava di batterie incluse nel linguaggio Python... Eh, si riferiva al fatto che eh, oltre al linguaggio di programmazione, qui costruito da un insieme di istruzioni, no? e che, parole chiave che impareremo a conoscere, ci sono già una serie di funzioni pronte, una serie di dati, tipi di dato che il linguaggio già conosce. Quindi la, il linguaggio Python già è in grado di lavorare con stringhe, lavorare con numeri interi, numeri complessi, eh, espressioni regolari, cioè di fatto stringhe di ricerca e poi dei tipi di dati tipo le liste, le matrici, gli array, eccetera, tabelle di hash, dizionari, che sono già, diciamo così, calati dentro il linguaggio, con tutta una serie anche di librerie di supporto, librerie di funzioni matematiche per leggere e scrivere file di testo, per fare un po' di statistiche, per gestire i numeri casuali, eccetera, eccetera. Queste funzionalità sono, diciamo così, nel momento in cui scaricate il file dal sito di Python, sono già automaticamente comprese. Quindi noi ci accorgeremo che ehm, ci sarà quasi sempre sufficiente no, utilizzare la cosiddetta libreria standard del linguaggio, ossia l'insieme funzio delle funzioni dei moduli che abbiamo scaricato con l'interprete del linguaggio stesso, che sono già comprese, no? batterie comprese all'interno eh, dell'interprete. Um, questo è <ride> un colpo d'occhio che chiaramente non ci deve spaventare, ma eh, ci dà un'idea di quali sono, questi sono i singoli moduli, ciascun modulo alla fine contiene varie funzioni e con tutti questi 200 e più moduli sono già compresi nella libreria standard di Python eh, e quindi già al loro interno possiamo trovare migliaia no? di funzioni diverse, di funzionalità diverse. Ovviamente non le dobbiamo conoscere tutte, ma dobbiamo sapere che c'è un luogo in cui si possono andare a cercare in cui si può capire se lì dentro c'è una funzionalità che, che ci serve no? eh, e questo è il lavoro chiaramente che faremo anche durante l'anno ma non ci si ferma qua eh, perché oltre diciamo così, ad avere già un linguaggio con una ricca serie di eh, funzionalità di base eh, abbiamo una ricca serie anche qua di strumenti per poter lavorare con il linguaggio stesso no? eh, io quando scrivo un programma non lo scrivo su un pezzo di carta, lo scrivo dentro un PC, utilizzando un programma che mi aiuti a scriverlo, mi aiuti a eseguirlo, mi aiuti a verificarlo, mi aiuti a correggere gli errori, eccetera, eccetera. Ecco, quindi servono dei programmi di contorno, dei cosiddetti ambienti di sviluppo, come sono citati qua, eh, che mi permettono no, di, di scrivere questi programmi in linguaggio Python, poi usando il linguaggio farli funzionare, eseguire, eccetera, eccetera. E anche qua c'è un'ampia scelta no, di, di, di ambienti di sviluppo, noi nel nostro... Eh, corso, il nostro piccolo abbiamo scelto eh, principalmente il, lo strumento PyCharm no? che, perché ovviamente arriva anche anch esso in versione gratuita ma ci sono altri strumenti molto utilizzati come Visual Studio Code eh, c'è un, eh, eh, un interprete già compreso dentro il linguaggio Idol, è un pochino bruttino ma eh, tutto sommato funziona e quindi ogni, ciascuna di queste icone fa, è un esempio no? di un possibile linguaggio eh, di, di pro, eh, ambiente di programmazione no? Eh, come dicevamo, l'ambiente PyCharm è un programma di questo genere eh, nel quale possiamo eh, scrivere dei programmi, c'è una finestra qua a destra in cui posso scrivere dei programmi, sulla sinistra posso gestire una serie di file, quindi un programma può essere composto da più file quindi ho un, un, un intero progetto, poi chiaramente impareremo a usare varie funzionalità e poi ho la possibilità con questo tastino qua di run di far partire il programma, in questo caso è un programma molto, molto semplice che prende due cateti e calcola l'ipotenusa con la formula del, del termo di Pitagora e stampa il risultato qua sotto. Quindi questo è un possibile ambiente di sviluppo è l'ambiente di sviluppo con cui lavoreremo no, all'interno all di questo corso. Eh, ma ci esistono anche ambienti di sviluppo eh, online, no? quindi sono dei siti web in cui vi potete semplicemente collegare, ad esempio noi usiamo useremo qualche volta questo sito che si chiama replit.com eh, che, eh, che ha, eh, contiene al suo interno proprio un, un ambiente di programmazione quindi io posso qua creare un nuovo file o oh, perdono ho sbagliato un nuovo file eh, crea un nuovo file python e questo mi, mi, mi crea un ambiente nel quale posso eh, creare e scrivere dei miei programmi in Python senza necessariamente installare nulla sul mio computer quindi se vi trovate sul computer di un amico o in viaggio sul treno o con computer che non è il vostro non c'è tutto installato eccetera non importa voi potete comunque eh, diciamo così all'interno di, di, di questo ambiente eh, scusate che ho il sbagliato eh, all'interno di questo ambiente eh, scrivere un programma qui ho fatto semplicemente una stampa di 3 più 3 e col tastino run sulla destra qua compare il risultato del programma quindi questo lo potete fare semplicemente creandovi un account su questo sito replit.com e eh, potete lavorare su questi programmi che poi saranno salvati eh, all'interno della vostra area no? eh, con, con dei nomi di fantasia come questi nomi strani oppure il nome che gli darete voi eh, io qua avevo ad esempio già preparato il, lo stesso esercizio del teorema di Pitagora che, che abbiamo visto prima che abbiamo visto un attimo fa eh, sul, eh, su PyCharm lo stesso identico programma ho fatto copia e incolla l'ho messo qua dentro eh, Replit, e vedete che se faccio run ottengo ovviamente lo stesso identico risultato quindi sono ambienti alternativi eh, ambienti alternativi che possiamo utilizzare eh, tutti questi ambienti implementano supportano completamente il linguaggio Python sono strumenti diversi che in momenti diversi possono essere eh, più o meno eh, interessanti ehm, quindi abbiamo visto l'ambiente di sviluppo tradizionale l'ambiente di sviluppo online eh, come eh, Replit e questi due li useremo ma poi esistono altri tipi di ambienti più specializzati ad esempio Python viene usato molto come calcolo scientifico e quindi ci sono calcolo scientifico quindi elaborare grandi quantità di dati oppure calcolo statistico che poi sono la base per l'intelligenza artificiale, tutto sommato queste due, queste due eh, tecniche di base, e esistono degli eh, ambienti di sviluppo simili a PyCharm, ma più dedicati eh, al, eh, al calcolo scientifico, ad esempio Spider, eh, alla che differenza c'è? La differenza principale è che oltre ad avere lo spazio per il programma, ha anche lo spazio per i grafici, per i dati, per le tabelle di dati e quindi ti permette di lavorare facilmente vedendo e anche visualizzando i dati stessi su cui stai lavorando Spider è un piccolo programmino eh, gratuito che si installa sul computer eh, Jupyter invece è un programma che, si, installa, che, invece che si, no, eh, si può installare sul computer oppure si può semplicemente collegarsi online eh, così come anche esiste eh, una, un prodotto della Google che si chiama Google Collab che permette di creare dei cosiddetti notebook, cioè delle serie di programmi fatti a, a, a, a varie celle, a varie formule, eh, con cui diciamo, scrivere e, e mescolare calcoli in Python, eh, visualizzazioni eh, e, e, e commenti e spiegazioni di ciò che viene fatto, è di fatto una sorta di eh, lo chiamano, li chiamano notebook perché eh, ricordano un pochino il quaderno di laboratorio in cui si annotano i vari esperimenti e i risultati, ma in più non è solamente un quaderno, ma è un quaderno che si calcola, no? calcola i propri valori e, e può contenere risultati. No? Sono molto utilizzati questi strumenti soprattutto per chi fa appunto calcolo scientifico o eh, statistico. Eh, questi sono gli strumenti diciamo, che avevamo visto in questa seconda corona. Eh, esiste poi tutta un'amplissima serie di librerie cosiddette. No, le librerie sono dei contenitori di funzioni che ampliano il linguaggio. Quindi nel, noi avevamo batterie incluse, avevamo già alcune funzionalità, ad esempio per la gestione di dati statistici però eh, magari c'erano solamente le funzioni di base e quindi ci serve avere una libreria che abbia una gestione dei dati statistici più, ehm, più potente. No? Eh, ad esempio ci sono delle, delle librerie apposite per l'analisi dei dati, Pandas è la più importante, la più famosa, eh, oppure per il calcolo scientifico c'è una libreria SciPy che sta per Scientific Python, e che eh, ovviamente estende la libreria matematica di base con delle funzioni più avanzate tutto sommato no? quindi nonostante ci siano già migliaia di funzionalità nella libreria di base queste possono non bastarci soprattutto se siamo, stiamo lavorando in un ambito ben specifico e quindi qua intorno ho provato a raccogliere alcune delle icone di cui sono indicati i nomi poi sulla destra di, eh, le, delle più famose librerie che vanno a coprire vari tipi di eh, ambiti, ad esempio la parte di visualizzazione dei grafici che abbiamo visto prima negli esempietti dell'immagine precedente eh, sono coperte da una serie di librerie tra cui le più famose sono Matplotlib, eh, Seaborn for example, per esempio eh, che permettono di fare appunto questi vari grafici con una semplicità anche abbastanza elevata e poi esistono dei, diverse librerie che sono specializzate che ne so, nella parte finanziaria, nella parte di biologia, nella parte di calcolo di fluido dinamica eccetera eccetera, in ogni, diciamo, in ogni settore di fatto i ricercatori di quel settore col tempo hanno eh, tendenzialmente creato eh, delle, eh, delle librerie che contenessero le funzioni no, a, loro, a loro utili, no? e le hanno normalmente messe a disposizione, la maggior parte di queste cose sono ad accesso gratuito. No? La maggior parte di questi pacchetti si possono scaricare da questa libreria che si chiama eh, Python Package Index, PyPy cosiddetto, eh, dove ci sono tutti i vari moduli che, che compongono queste librerie, oppure esistono delle, eh, dei, dei, degli ambienti di sviluppo, come ad esempio il più famoso Anaconda, basato su Jupyter, sui, sui notebook, Ehm, che ha già compreso la, la maggior parte o le più importanti di queste librerie che si possono sempre aggiungere in qualunque momento no? quindi sono famosissime le librerie matematiche come dicevo per stendere il calcolo numerico, il calcolo scientifico anche il calcolo simbolico, ci giocheremo un po' durante il corso per eh, diciamo così, provare a barare eh, nella risoluzione di, di derivate integrali di farete d'analisi, eh, per il calcolo statistico, quindi gestione di dati c'è questa libreria Pandas, ecco. nessuna di queste librerie fa parte del programma del corso e non avremo tempo di, di entrarci nel dettaglio, però sono, eh, è interessante conoscere cosa c'è in giro e quali tipi di informazioni, vi troverete l'anno prossimo tra due anni ad avere magari dei, dei corsi in cui dovete fare magari le trasformate di Fourier, e vedete che qua dentro c'è, non sapete ancora cosa sono adesso, ma vedete che qua dentro c'è già la funzione per poterle calcolare, quindi se vi serviranno sapete che Python eh, al 99% esiste una libreria che ha dentro la funzione che vi serve. Mm? Eh, così come per il calcolo simbolico, la differenza tra il calcolo scientifico e quello simbolico è che quello simbolico lavora con le espressioni, quindi fa i passaggi alle espressioni anziché lavorare con i numeri, quindi lavorare con i, con i valori reali. C'è tutta la parte sulla visualizzazione, quindi in qualunque tipo di lavoro, in qualunque tipo di tesina, in qualunque tipo di relazione è sempre utile mostrare dei dati. Ecco, le capacità di visualizzazione di Excel sono abbastanza povere e bruttine, e, anche se è semplice da usare, ma se dovete diciamo, fare dei grafici un pochino più sofisticati, qui avete 3-4 eh, librerie principali eh, che ovviamente una volta imparate no, le funzioni da usare le potete usare chiaramente per presentare i vostri dati in tutti i campi eh, in, cui, in cui ne avrete bisogno, quindi il punto, il punto di partenza, il concetto di partenza eh, che, che, che voglio trasmettervi è proprio quello che le cose che impariamo adesso nel corso del primo anno possono essere la base per un approfondimento anche personale che potete fare nella vostra, andandovi poi a scegliere e studiare e a mettere in pratica le cose che vi servono no? che servono nel vostro dominio non dovete diventare necessariamente tutti no? programmatori informatici ma quel minimo di base da ingegneri, ingegneristicamente no? che vi permette poi di applicare queste tecniche che conoscete nel vostro dominio nel vostro dominio di conoscenza no? eh, io qui ho semplicemente eh, riportato un esempio per far vedere diciamo così, la, la semplicità la potenza di calcolo di queste cose dove ho preso ehm, Volevo ad esempio, come esempio far vedere dei grafici sulla base dei dati, so, ad esempio i dati Covid disponibili ufficialmente, usando queste librerie che dicevamo Pandas e, e Seaborn, eh, che sono librerie di grafico. Sto usando qua in questo momento eh, il, il prodotto Google Colab. quindi mi sono collegato online, questo è un browser, ho aperto l'applicativo Google Collab di Google, eh, con questo posso leggere i dati posso vedere i dati che ho appena letto, quindi vedete che io sto, ho un programma fatto di vari passaggi e posso decidere con questa modalità notebook di eseguire un passaggio per volta e vedere il risultato di questo passaggio, modificarlo eccetera, quindi una, una modalità molto interattiva e, e dopodiché io posso decidere ad esempio di mostrare questi dati come eh, line, un grafico a linea, oppure posso decidere magari di vedere solamente alcuna porzione dei dati, quindi qua usando pandas estraggo alcune un certo insieme di colonne, anziché tutte le colonne che vengono state sopra, mi interessa solamente due, allora a questo punto le posso visualizzare più in dettaglio, ma in questo caso sono le ondate del Covid che si vedono, oppure posso decidere di fare un grafico di tipo diverso in cui magari l'asse X è una variabile, in questo caso gli ospedalizzati, l'asse Y è un'altra variabile, cioè i positivi, e il colore degli elementi è il tempo che passa, quindi si possono vedere a cambiare i colori il tempo che fluisce da sinistra verso destra, eh, dal... Da, da, da, da, da, dal 2020 no, ad oggi e si vedono queste, quelle che prima erano le ondate viste in verticale adesso diventano praticamente delle, eh, dei raggi no, così che si dipartono, si allontanano e poi a rientrare l'ondata rientrano eh, e quindi si possono vedere i, i vari periodi eh, sono 5-6 righe di programma che grazie a tutte queste librerie disponibili ci permettono, no? ci hanno permesso di, di, di mettere insieme in 448 un'analisi, una visualizzazione su cui non ho fatto nessuna analisi statistica ma solo per dare un'idea in realtà tutto questo l'ho fatto senza, senza installare nulla semplicemente collegandomi al Google Colab di cui vi parlavo prima ecco, questo era per darvi un'idea di quello che si riesce a fare eh, lavorando dentro quello che ho chiamato l'ecosistema Python no? quindi tutto l'insieme di strumenti e librerie e documentazione e informazioni che Python ci offre noi ovviamente al primo anno non riusciamo a fare tutto non possiamo specializzarci in tutto e quindi quello che riusciremo a fare al primo anno di fatto è racchiuso dentro questo, eh, questa linea tratteggiata no? a sfondo giallo eh, noi ovviamente impareremo il linguaggio perlomeno le parti principali del linguaggio impareremo le parti principali della libreria standard eh, impareremo a usare come ambiente di sviluppo sia PyCharm che eh, replit.com. Quindi un ambiente diciamo, installato e un ambiente online. E basta essenzialmente, le nostre, le nostre care 80 ore eh, sono, sono finite lì. Eh, però, ci tenevo che sapeste che, oltre a questo, no, ci so, anzi, le parti più interessanti forse vengono dopo. In questo corso tendiamo a, a cercare eh, di diciamo fondare delle buone basi, delle buone fondamenta appunto che poi ci possono e vi possono permettere no, di, di espandere e di crescere. Io magari ci riuscirò durante il corso a fare qualche esempio, qualche fuga in avanti no, per farvi vedere qualche esempio di cosa potrebbe esserci dietro l'angolo, ma la, la parte coperta dal programma d'esame no, rimane purtroppo all'interno eh, di, di questo perimetro che è quello di partenza. Quindi noi iniziamo di qui e poi speriamo che nei corsi successivi voi possiate no, espandere le vostre conoscenze poi nelle direzioni che più vi interessano, che non sono chiaramente eh, le stesse per tutti. E questo, diciamo così, un pochino conclude quella che potrebbe essere una panoramica, eh, ovviamente dalla prossima lezione ci rimettiamo qua al centro e cominciamo, diciamo così, a capire eh, il linguaggio di base come funziona e quali sono, diciamo così, le sue istruzioni e i suoi metodi di programmazione.